Il modulo si concentra in particolare sui processi di transizione, riconciliazione e sul ruolo della comunità internazionale in questa regione negli ultimi vent'anni. Alla fine degli anni 90 i paesi dell'area si trovano ad affrontare molteplici processi di transizione. Alle trasformazioni sociali, politiche ed economiche che hanno interessato tutti i paesi dell'Europa centro-orientale passati dall'esperienza socialista, si sommano qui infatti le conseguenze della dissoluzione violenta della Federazione jugoslava. Le eredità risolte dei conflitti degli anni 90 hanno ritardato le riforme e il processo di integrazione euroatlantica di questi paesi. Mentre Slovenia e Croazia sono oggi già parte sia della NATO che dell'Unione Europea, Montenegro e Albania sono parte soltanto della NATO e restano in corsa assieme ad altri quattro paesi. Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia e Serbia per l'adesione all'Unione Europea. Questi sei paesi, tutt'oggi tutt impegnati nelle trattative con Bruxelles, vengono designati, nell'ambito delle politiche europee, come Balcani Occidentali. Ripercorriamo insieme gli aspetti chiave dal punto di vista delle relazioni internazionali e del coinvolgimento della comunità internazionale nella regione. All'inizio degli anni 2000, sia in Kosovo che in Bosnia-Herzegovina, e il coinvolgimento della comunità internazionale è sostanziale. In bosnia erzegovina è infatti la figura dell'alto rappresentante, nominato dalla comunità internazionale, a garantire l'implementazione degli accordi di pace, tramite poteri di intervento incisivi che gli consentono di imporre leggi, revocare quelle contrarie agli accordi di Dayton e rimuovere figure politiche che minaccino la stabilità del Paese. Considerata garante di stabilità, ma al contempo simbolo del sostanziarsi di un protettorato internazionale nel Paese, i poteri di questa figura si sono ridotti negli anni, ma la carica resta tuttora attiva a testimoniare le difficoltà a superare l'assetto post bellico. Anche il Kosovo, nel 1999, viene posto sotto protettorato internazionale con la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che segna l'inizio dell'amministrazione provvisoria del Paese da parte della missione UNMIC delle Nazioni Unite. Dal 2008, quando il Paese dichiara unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia, UNMIC è affiancata da EULEX, una missione dell'Unione Europea. EULEX, che è stata recentemente prolungata fino al 2020, rappresenta la più grande missione civile nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione Europea. Al contempo, si delinea un maggior coinvolgimento da parte dell'Unione Europea nell'intera Regione. Nel 2000, l'avvio del processo di stabilizzazione e associazione concretizza la prospettiva europea per l'area, offrendo una politica a quadro per il rafforzamento dei rapporti tra Balcani e Unione Europea e un vasto programma di assistenza finanziaria. In occasione della crisi macedone del 2001, L'UE gioca un ruolo chiave nella firma degli accordi di Ohrid, che sanciscono un ordinamento consociativo per il paese a tutela della rappresentanza proporzionale e dei diritti delle due principali componenti etniche del paese, macedoni e albanesi. Anche il referendum per l'indipendenza del Montenegro nel 2006 vede l'intervento decisivo dell'Unione Europea e porta all'indipendenza consensuale tra Podgorica e Belgrado. Molto più traumatica, invece, è la separazione del Kosovo da Belgrado, a cui si arriva nel 2008 tramite la dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte di Pristina. Tuttora oggetto di negoziati tra le due capitali, gli accordi di normalizzazione tra Belgrado e Pristina vengono portati avanti nel quadro dei negoziati per l'adesione all'UE di entrambi i paesi. Ad esclusione di Slovenia e Croazia, entrate a far parte dell'UE rispettivamente nel 2004 e nel 2013, i sei paesi dei Balcani occidentali restano in corsa, ma con notevoli difficoltà legate alla pesante eredità dei conflitti degli anni 90. Vediamo quali sono questi nodi. La transizione post-conflitto implica per i paesi dell'area uno sforzo enorme in termini di ricostruzione materiale, sociale e culturale. La distruzione materiale causata dalle guerre di dissoluzione ai danni di infrastrutture viarie, produttive e abitative, ha visto l'intervento decisivo della comunità internazionale, con politiche di aiuto allo sviluppo, che hanno sostenuto il rispetto degli accordi di pace tramite la condizionalità nell'ereguazione dei fondi. Su un piano più immateriale, ma altrettanto rilevante, un nodo centrale è il processo di riconciliazione teso ad affrontare il passato, accertare le responsabilità per i crimini commessi durante i conflitti e affrontarne le conseguenze in termini di compensazione e riconoscimento delle vittime. Lo spazio post jugoslavo da questo punto di vista è stato un laboratorio fondamentale per il processo di giustizia di transizione, sia per quanto riguarda l'elaborazione della giurisprudenza che dal punto di vista del coinvolgimento della società civile. Tra i meccanismi della giustizia di transizione rientrano le pratiche di giustizia formale come il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, le corti nazionali e corti ibride come quelle attive in Kosovo e in bosnia erzegovina Il TPI è un tribunale internazionale creato per indagare e processare i principali responsabili dei crimini commessi durante i conflitti di dissoluzione jugoslava. Questi processi, se condotti a livello locale, avrebbero avuto effetti potenzialmente destabilizzanti e avrebbero certamente mancato della necessaria imparzialità. Il TPI annovera tra i propri meriti quello di aver creato un corpus enorme di documenti e testimonianze, nonché quello di aver accertato il carattere genocidario delle violenze commesse a Srebrenica, l'uso e il ricorso agli stupri etnici come arma di guerra, il Tribunale ha inoltre processato importanti leader politico e militari, tra cui i serbi Slobodan Milosevic, Radovan Karasdic, Ratko Mladic, i croati Ante Gotovina e Noraz, il bosniaco Oric e il kosovaro Aradinei. Ma la giustizia di transizione passa anche da iniziative dal basso, tese a dare voce e riconoscimento alle vittime. Tra queste vanno sicuramente ricordati il Tribunale delle Donne, che ha dato protagonismo e spazio di rivendicazione alle sopravvissute agli stupri etnici, e Recom, la piattaforma regionale della società civile, che promuove un approccio regionale all'accertamento dei fatti. Queste esperienze testimoniano l'importanza di portare il processo di giustizia di transizione fuori dalle aule di tribunale, nonché l'importanza di superare l'approccio Stato centrico. In uno spazio come quello post jugoslavo dove tanto le comunità vittime dei crimini di guerra, così come chi li ha perpetrati, trascendono i confini nazionali, una riconciliazione autentica non, non può che passare da una dimensione regionale. Il Tribunale ha suscitato reazioni polarizzate nelle opinioni pubbliche dei paesi della Regione, mentre ONG, come lo Humanitarian Law Center di Belgrado e documenta a Zagabria, hanno svolto un ruolo di sostegno sensibilizzando le opinioni pubbliche sui temi della giustizia di transizione, altri segmenti delle società civili e delle opinioni pubbliche di questi Paesi hanno fortemente osteggiato l'operato del Tribunale, nonché il sostegno garantito a quest'ultimo da parte di Bruxelles. L'Unione Europea ha infatti posto la collaborazione con il Tribunale dell'AIA come condizione imprescindibile per l'adesione. Nel caso della Croazia, la mancata collaborazione con il TPI ha portato alla sospensione dei negoziati nel 2006, poi ripresi con successo dopo la consegna del generale Ante Gotovina. Maggiore tolleranza è stata invece dimostrata verso la Serbia, con cui i negoziati sono proseguiti nonostante la mancanza di miglioramenti significativi, in considerazione del rischio di destabilizzazione provocato dalla dichiarazione di indipendenza unilaterale da parte del Kosovo. La tempistica, in questo caso, ha determinato il percorso successivo. La consegna di Gotovina da parte della Croazia è un fattore chiave nel comprendere l'avanzamento rapido del Paese nel percorso di adesione all'Unione Europea e si contrappone ai ritardi della Serbia, che invece ne spiegano l'attuale ritardo. La diversa applicazione di questo criterio di condizionalità è dovuta alla tensione sempre presente nei rapporti tra i Paesi della Regione e Bruxelles, tra il principio di promozione della democrazia, che è uno dei valori chiave dell'Unione Europea, e la necessità strategica di garantire e preservare la stabilità. La consegna di figure di spicco, accusate di crimini di guerra ma spesso considerate eroi nazionali in patria, è stato uno dei temi politicamente più sensibili e potenzialmente destabilizzanti nei rapporti tra Bruxelles e i paesi della Regione. Per questo l'Unione Europea ha scelto di adattare il vincolo della condizionalità di volta in volta, bilanciando tra principi e strategie. Un'altra dimensione fondamentale è quella della transizione post-socialista, che comprende la trasformazione verso sistemi politici di carattere democratico, e la riconversione economica verso sistemi di libero mercato. Dal punto di vista economico, il processo di privatizzazione è stato un tassello cardine del passaggio al libero mercato. Tale passaggio di proprietà è stato però condotto in maniera spesso distorta da corruzione e inefficienze. In molti casi è stato utilizzato per riciclare denaro ottenuto tramite l'economia di guerra, crimine organizzato e traffici illeciti. L'opacità della transizione economica ha rafforzato i legami forgiatisi durante il periodo dei conflitti tra crimine organizzato, business e politica. Un connubio questo, persistente e difficile da contrastare. L'episodio più drammatico in questo senso è stato l'assassinio nel 2003 dell'allora premier eh, serbo Zoran Djindic apertamente impegnato a contrastare il crimine organizzato. Le privatizzazioni condotte in questa maniera hanno portato di fatto all'accaparramento delle risorse produttive dei Paesi della Regione, con conseguente concentrazione della ricchezza e l'aumento delle disuguaglianze. Sono mancati in seguito i necessari investimenti per ammodernare gli impianti produttivi e questo rende le economie dei Paesi della Regione particolarmente fragili per quanto riguarda la capacità di competere sullo scenario internazionale e quindi ne minaccia, ne riduce le capacità di export. Questo incide fortemente sulla disoccupazione che nei Paesi della Regione tocca picchi del 30% in Bosnia, in Macedonia e in Kosovo. Tale situazione spinge i cittadini di questi Paesi a trovare rimedio in occupazioni nell'economia informale. Secondo recenti stime, nei Paesi della Regione, l'economia prodotta dal settore informale sfiora dal 30% all'80% sul totale del PIL di questi Paesi, contro una media europea che arriva appena al 20%. Oggi le economie della Regione sono terreno di delocalizzazione anche di imprese europee. Impegnati ad attrarre investimenti esteri considerati il rimedio alla stagnazione economica, i governi della Regione stanno offrendo condizioni vantaggiose ai capitali stranieri, offrendo sgravi fiscali ed economici. Dal punto di vista politico, il consolidamento democratico è minacciato dal persistere di una cultura politica poco interessata a processi genuinamente democratici. Elementi di criticità sono riscontrabili in particolare nella marginalizzazione della società civile, nel rifiuto di coinvolgere pienamente i parlamenti nel processo legislativo, nonché nella repressione della libertà di stampa. Da questo punto di vista va ricordato che l'organizzazione di monitoraggio della libertà di stampa Reporter Senza Frontiere ha indicato nei, paesi dei, nei sei paesi dei Balcani Occidentali la regione nella quale è stato registrato il peggioramento più significativo della libertà di stampa negli ultimi anni. Il ruolo di guardiano della democrazia che il giornalismo, che il giornalismo può svolgere è quindi messo a repentaglio da pressioni politiche, e economiche, sugli organi di informazione, minando il ruolo cruciale che il giornalismo può svolgere nella lotta alla corruzione e nella partecipazione democratica. La prospettiva di ritorno all'Europa attraverso l'integrazione europea ha avuto un'influenza significativa sulla traiettoria di trasformazione di questi paesi. Al netto delle sfide specifiche affrontate da ciascun paese, la prospettiva europea accomuna e stimola la convergenza tra i paesi dell'area verso standard condivisi. Questo potere trasformativo si sostanzia attraverso la condizionalità, che ha accelerato il processo di transizione fissando gli standard minimi per l'avvio dei negoziati. Alla condizionalità applicata già ai paesi dell'Europa centro-orientale, i cosiddetti criteri di Copenaghen, si sono aggiunti per i Balcani occidentali dei criteri ulteriori, che riguardano in particolare la collaborazione con il TPI, la cooperazione regionale e il rientro degli sfollati provocati dai conflitti degli anni 90, che nella sola Bosnia-Herzegovina ammontavano ad un milione di persone. La condizionalità europea è quindi intervenuta su aspetti chiave sia per la democratizzazione che per la stabilizzazione dell'area. Tra questi sicuramente la tutela delle minoranze nazionali e linguistiche e la risoluzione delle dispute bilaterali. Quest'ultimo, in particolare, è un aspetto centrale delle condizioni poste dal, dall'UE, che non può permettersi di importare al proprio interno questioni irrisolte. La soluzione delle dispute bilaterali è particolarmente spinosa quando tra i contendenti è compreso uno Stato membro, perché l'UE non dispone, in questo caso, di meccanismi per condizionare i propri Stati membri e questi ultimi possono bloccare in maniera arbitraria l'avanzamento dei negoziati. È il caso, ad esempio, della lunga diatriba, tra Grecia e Macedonia, sul nome di quest'ultima. La contrapposizione ha di fatto tenuto in stallo il percorso di integrazione di Skopje dal 2009 sino ad oggi, spingendo il paese verso l'isolamento e l'involuzione democratica che solo negli ultimi mesi sembra avviarsi al miglioramento. Decisamente più incisiva è invece la capacità di condizionare la risoluzione delle dispute bilaterali da parte di Bruxelles quando ad essere coinvolti sono soltanto paesi candidati o potenziali candidati. È il caso ad esempio delle trattative sulla normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo che fanno parte integrante dei capitoli negoziali attualmente in discussione da parte della Serbia. La prospettiva europea della regione, affermata nel vertice di Salonicco del 2003, ha subito rallentamenti dovuti alla crisi economica globale, alla crisi politica interna all'Unione Europea nonché alle difficoltà sostanziali nell'adozione di alcune riforme chiave da parte dei paesi dei Balcani occidentali. La fatica di allargamento seguita all'integrazione dei nuovi stati membri dell'Europa centro-orientale e la Brexit hanno ulteriormente aumentato le incertezze. Infine, la prospettiva di un'Europa a più velocità, reiterata più volte negli ultimi mesi, tende a prediligere il rafforzamento dell'Unione Europea piuttosto che il suo allargamento, considerando quest'ultimo come foriero di un potenziale indebolimento dell'Unione Europea. Al netto delle oscillazioni politiche tuttavia, il carattere istituzionalizzato del processo di allargamento garantisce convergenza e avanzamento tecnico quantomeno nel medio periodo, grazie alla struttura dei negoziati che sono organizzati in 35 capitoli tematici che ciascun paese deve affrontare e al ruolo e alle attività di monitoraggio svolte costantemente dalla Commissione europea. La Regione è uno spazio strategico che l'Europa non può permettersi di trascurare. Lo ha dimostrato la recente crisi umanitaria che nel biennio del 2015-2016 ha portato in Europa oltre un milione, un milione di persone transitate lungo la rotta balcanica. Sempre più la prospettiva europea si trova a doversi confrontare con la presenza strategica di altri attori nella regione. Russia, Cina, Turchia e paesi arabi rappresentano se non un'alternativa al percorso europeo, certamente dei rivali in termini di egemonia politica. È quindi fondamentale che la prospettiva europea rimanga credibile e certa perché possa proseguire il percorso di riforme e di consolidamento democratico di questa regione.